Siamo all'interno di Palazzo della Meridiana, uno dei palazzi dei Rolli, patrimonio dell'UNESCO da luglio del 2006. Palazzo della Meridiana è un palazzo del 1550, fu costruito da Gerolamo Grimaldi e quello dove ci troviamo noi è l'ingresso principale del palazzo. Originariamente non c'era via Garibaldi e non c'era via Cairoli, c'era la collina che scendeva giù al mare. Originariamente questa era una corte aperta, ehm, era un, un susseguirsi di tre corti e questa eh, venne trasformata poi nel 1800 ehm, e le colonne che si vedono oggi a, a parete sono state inglobate nella, nella muratura. L'ultimo grosso intervento che è stato fatto all'interno di Palazzo della Meridiana e che è visibile ancora oggi è quello che è stato realizzato da ehm, Gino Copedé, un architetto fiorentino che ebbe l'incarico dalla famiglia McKenzie di trasferire all'interno di Palazzo della Meridiana i, gli uffici della compagnia di navigazione eh, nell'atrio che accoglieva eh, i, i clienti del, dei loiz, dei rappresentanti dei loiz in Italia eh, sono richiamati i, i simboli marinari e dell'economia quindi possiamo vedere a soffitto l'ancora la vela il timone ancora la vela, l'ancora per poi concludere esattamente sopra al portone di accesso al secondo loggiato con il salvadanaio e le monete. Quindi all'interno del palazzo si eh, svolgevano attività marinare per business, per attività e questo è quello che è stato richiamato a soffitto. Vediamo ancora sopra al, a uno degli accessi del, del loggiato, un accesso secondario, questa natività. Una natività del 1400, quindi precedente la eh, realizzazione del palazzo che con ogni probabilità era un portale che arrivava da uno dei palazzi di via San Luca. I proprietari del, del, di Palazzo della Meridiana negli anni eh, lo eh, acquistarono, non abbiamo trovato origine, lo acquistarono o probabilmente lo rubarono, si dice a Genova, e ehm, lo esposero qua all'interno dell'atrio.